Ciao a tutti, oggi vediamo queste spazzoline possono essere di vari materiali, Questa ad esempio è in acciaio e vengono utilizzate per piccoli lavori di finitura nel modellismo, nell'oreficeria nella lavorazione di pietre, per pulire i fossili queste ad esempio sono in ottone, vengono montate su mini trapani, elettrici o manuali. Queste sono in nylon e potete vedere la diversa forma, ad esempio questa a disco, oppure a tazza, oppure a pennello. Ecco, questa qui è la forma a pennello. Queste spazzoline possono avere diametro diverso del, proprio dell'attacco, la più grande è 3 mm mentre la più piccola ha un diametro di 2,35 mm a seconda dell'attacco del vostro trapanino. Vediamo inoltre altri tipi di spazzole, queste sempre in nylon molto molto delicato. Questa invece è di un materiale sintetico tipo pelle, che quindi non va a graffiare, o addirittura in cotone. Queste invece sono scotch bright, di diverse eh, robustezze. queste servono proprio per pulire come le spugne per lavare i piatti a seconda del colore cambia la robustezza dello scotch bright tutto questo lo troverete sul nostro sito elettronica che vi consiglio di andare a visitare inoltre vi chiedo di continuare a seguirci e iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto elettronica didattica Ciao a tutti, a presto!